Carissimi, siamo ancora nel tempo ordinario, la ventisettesima domenica e potremmo dire che c'è una reazione da parte dei discepoli, gli insegnamenti di Gesù sono, sono profondi, il suo messaggio è, è forte, è esigente, è per questo che si rivolgono con passione a Gesù e gli chiedono, Signore accresci in noi la fede accresci la fede, sembra una bella preghiera, una richiesta legittima del resto, però Gesù sposta l'attenzione su un altro aspetto importante della vita del credente, non si tratta tanto di aumentare la fede, quasi aumentarla a chili, non è il tanto della fede, ma il quanto, ecco, perché basterebbe, gli dice, anche un granellino di senape. Cioè una fede quanto un granellino, non si tratta di avere tanta fede, ma di averla questa fede, di avere fede veramente, di avere fede, di fidarsi di Gesù, di fidarsi di Lui. È una fede quella che noi abbiamo tutti ricevuto in dono, è una virtù nel Santo Battesimo che ci è stata donata, che dobbiamo certamente noi stessi accrescere impegnandoci a custodirla a migliorarle, a progredire nella fede. Eh, viene, viene delineata quindi una, la dinamica stessa della fede. La fede per se stessa è un, è un continuo, un, un movimento verso l'altro, verso Dio. È dinamica per se stessa e va testimoniata una fede che fosse chiusa nell'intimo del proprio cuore, del cuore del credente, è eh, una fede è praticamente inutile, una fede che non è feconda. In questo riguardo Papa Francesco è molto chiaro quando appunto sostiene chi non, non cresce la sua fede, chi non, il cristiano che non porta avanti quel dono ricevuto nel servizio è un cristiano senza forza e né fecondità, lo ha detto una di quelle mattine a Santa Marta durante l'Eucaristia del mattino. Eh, è un cristiano senza forza, senza fecondità sì, perché la fede naturalmente eh, scaturisce, eh, viene evidenziata viene colta nel servizio, ti porta a servire ti porta ad amare eh, a metterti al servizio degli altri la fede è servizio anche qui bisogna fare attenzione perché eh, piuttosto eh, corre, ognuno corre ecco, la tentazione o. Sente la tentazione anche nel servizio di impadronirsi di quell'ambito per cui è stato chiamato, eh, quel servizio che deve porre nella Chiesa, nella comunità, tanto da diventare un padrone. C'è il rischio che diventi ecco, da servo padrone e questo porta alla superbia, all'orgoglio, a trattare anche male la gente, a sentirsi importanti al centro dell'attenzione, a diventare padroni della fede, padroni del regno, padroni addirittura della salvezza. Questa superbia è il sintomo che noi non siamo animati, non saremmo animati dalla fede ma da qualcosa d'altro. L'umiltà ecco, del servizio è la naturale conseguenza di un cammino di fede sincero e vero. Accresci la fede, allora piuttosto dobbiamo chiedere al Signore che metta nel cuore e il desiderio di amarlo di più e di credere veramente in Lui, perché se crediamo veramente nella potenza della Sua parola e del Suo Santo nome, allora possiamo fare qualsiasi cosa nel Suo Santo nome. Buona domenica a tutti!